Ciao a tutti, oggi parliamo del margine di profitto, quindi un indicatore molto importante quando si fa l'analisi fondamentale delle aziende. Spesso è capitato che ne parlassimo magari nelle nostre dirette dedicate ad azioni nel mirino, quindi le dirette in cui andiamo a vedere anche le azioni, quindi gli aspetti della price action e gli aspetti fondamentali dei principali titoli azionari italiani e non solo. Comunque, margine di profitto che cos'è? Semplicemente per rendere le cose diciamo più chiare possibile, ho deciso di scrivere margine di profitto su google e vedere semplicemente cosa sarebbe uscito e quello che abbiamo trovato è il margine di profitto è al centro del successo dell'azienda, mostra qual è la percentuale delle entrate che comprende i profitti. Rispetto ai costi e alle spese aziendali Nella finanza aziendale il margine di profitto ti dice quanto guadagni con la vendita di ogni prodotto o servizio Quindi questa è una prima, diciamo, la prima definizione che esce Oppure possiamo anche leggere qui, c'è scritto, tradotto dall'inglese Il margine di profitto è una misura della redditività Viene calcolato trovando il profitto come percentuale del ricavo Quindi cosa significa questo? Significa che il margine di profitto rappresenta proprio quella quota del fatturato, dei ricavi totali che va in profitto. Quindi, fatto il fatturato 100, tolti i costi che magari sono 90, ecco che a quel punto ci ritroveremo con un margine di profitto pari a 10. Cioè, per capire meglio, lo faccio vedere con la pennina. Quindi, se noi avessimo, per esempio, 100, adesso scusate la calligrafia che è terribile, avessimo 100 di ricavi. Ok? 100 di ricavi meno 90 Ecco qui, mi sto impegnando a scrivere bene ma non è facile, meno 90% di costi, compresi tutti i costi ovviamente, in questo caso ci rimane 10%. Ok, quindi su questo fatturato di 100% il margine di profitto sarà il 10% cioè è molto banale nel senso ho voluto fare il disegnino ma avrei potuto anche non farlo nel senso che è proprio 100% di ricavo 90% di costi ci rimane 10% di utile quindi questo ovviamente sarebbe utile e il risultato cos'è? che abbiamo un margine di profitto del 10% e non a caso ho fatto venire il margine al 10% con questo esempio è molto banale non a caso perché? perché un margine di profitto del 10% inizia a essere un margine di profitto che può essere considerato accettabile poi è ovvio che più alto è il margine di profitto e meglio è perché? Perché vuol dire che l'azienda è in grado di convertire in ricchezza gran parte dei propri ricavi. E una cosa molto importante da capire è che a un aumento del fatturato non necessariamente corrisponde un aumento degli utili. Nel senso che se noi aumentiamo il fatturato non è detto che a questo momento del fatturato riusciamo anche ad aumentare l'utile perché? Perché magari creiamo per esempio un ramo di un'azienda, un ramo in più nel nostro business, che poi in realtà fa perdita e quindi l'utile lo abbassa. E quindi cosa significa questo? Significa anche che più fatturato non vuol dire più margine di profitto. Okay? questo è molto importante, quindi più fatturato non equivale per forza a più utile e più fatturato non equivale per forza a più margine di profitto e il discorso in realtà è molto semplice nel senso che, torniamo a dove c'era la definizione ecco qui. nel senso che se noi abbiamo per esempio un'azienda che fa 100 di ricavi ma ha un ramo che genera 20 di ricavo ma in realtà fa un 2 di perdita è chiaro che questo abbassa l'utile e abbassa il margine di profitto e quindi è molto importante capire anche questo discorso nel senso che il fatturato è un indicatore sì da guardare i ricavi sì bisogna guardarli e bisogna cercare di vederli in aumento nel tempo ma non è una cosa assolutamente indispensabile al 100% perché, perché anche è anche possibile che i ricavi scendano in un'azienda ma che non scenda l'utile e che l'utile addirittura salga questo quando può succedere? può succedere per esempio quando si taglia un ramo in perdita quindi se noi abbiamo quell'azienda con 100% di ricavi che fa 20 di ricavo con un certo ramo di business ma genera 2 di perdita quel ramo, ecco se noi togliamo quel ramo il risultato sarà che avremo un più 2 di utile in realtà, nel senso che non avremo i 2 di perdita ma avremo anche 20 in meno di ricavo. E quindi questo cosa significa? Significa che il margine di profitto avrà un gran beneficio da questa operazione. Un'altra cosa poi da, da osservare, torniamo sul nostro foglio, con la nostra pennina. Che cerco di disegnarvelo così da farvi capire meglio, anche se non è per niente facile scrivere bene con questa pennina, però ci proviamo. Quindi, se ipotizziamo di avere un fatturato okay, pari a 100 euro. Nell'anno 1 ok? Quindi anno 1 Perfetto E ipotizziamo di avere un utile Quindi di questi 100 Di 10 euro Come avevamo visto prima Beh, Facciamo di 10 perché 10 euro Un po' ridere in effetti E quindi sempre anno 1 Quindi fatturato 100 Utile c'è 10 E margine di profitto Quindi sempre per quest'anno sarà il 10% Ok? Sarà il 10%. Cosa succede? Facciamo che arriva all'anno 2, all'anno 2 arriva un fatturato di 200. Facciamo che abbiamo raddoppiato il fatturato. Ok? Abbiamo raddoppiato il fatturato. Facciamo così, che almeno si divide bene. Ok? Abbiamo raddoppiato il fatturato in un anno. Magari siamo all'inizio del business, che abbiamo aumentato il fatturato del 100% praticamente, e abbiamo un utile che non è più 10, ma ipotizziamo che sia di 40, Ok? quindi e questo segniamo che è anno 2. Anno... 2. <ride> e quindi qui avremo un margine di profitto che quanto sarà? Se abbiamo 200 di fatturato e 40 di utile, il margine di profitto sarà del 20%. Quindi qui cosa significa? Significa che abbiamo aumentato l'utile più del fatturato perché abbiamo quadruplicato gli utili da 10 a 40 e abbiamo solo raddoppiato il fatturato. E quindi questo è importante da capire, perché è un fattore estremamente positivo per un'azienda. Nel senso, se noi dovessimo vedere una situazione del genere, è un qualcosa di molto positivo, perché vuol dire che l'azienda non solo ha aumentato i ricavi, il fatturato, quindi il proprio business, il proprio giro di business, ma anche ha aumentato la propria capacità di convertire in utile i ricavi. Se invece fosse successa una cosa opposta, quindi per esempio, se fosse successo che nell'anno 1 avessimo avuto un fatturato di 100 ok perfetto fatturato di 100 e un uh, utile di 20 cambiamo un pochettino ok in questo caso avremmo avuto nell'anno 1 un margine del 20% quindi così margine del 20% e quindi qua segniamo anno 1 dai che piano piano forse sto migliorando anche un pochettino a disegnare con questa penna Comunque, okay, anno 1 ha okay, 20% di margine di profitto, quindi utile 20% sul fatturato di 100. Ok, quindi questo è un anno 1. Ipotizziamo di arrivare all'anno 2, quindi immaginiamo, immaginiamo una situazione diciamo negativa, ok? quindi una situazione opposta a quella che abbiamo visto prima, dove invece il margine aumentava. Ecco, in questo caso facciamo un fatturato di 100, sempre di 100, almeno viene facile. 100. Ecco qui abbiamo fatto l'atto di 100. Adesso scriviamo qui che è l'anno 2, così rimane più chiaro a tutti. Ok, la sempre difficile da fare. Dai, va bene, va bene. Hanno 2. Ok, quindi hanno 1 20%, hanno 2. Ora vediamo. Facciamo che abbiamo un utile. Uguale a deve abbassarsi. Quindi facciamo finta di avere un utile di 10. Ok, quindi fatto di 100, utile di 10%. E quindi ovviamente il margine sarà. 10%. Ok, quindi qui la differenza qual è? La differenza è che a fronte di un fatturato identico ci si è ridotto l'utile e il margine. Quindi se noi dovessimo avere una situazione del genere, ovviamente non è una situazione positiva e dobbiamo allarmarci e cercare di capire il motivo. Per esempio, magari ci sono aumentati i costi e anche questo va reso, diciamo, chiaro nel senso che, per esempio, se noi abbiamo i costi che aumentano prima dell'inflazione, se non aumentiamo i prezzi, rischiamo di ridurre il nostro margine di profitto. però aumentare i prezzi può ridurre il giro di business. Quindi, insomma, cioè, sono decisioni proprio di management queste che non sono semplicissime da prendere, bisogna fare delle analisi e prendere delle decisioni, diciamo, ponderate su diversi fattori. però il discorso qual è? Il discorso è che con l'inflazione aumentano i costi, per esempio, dell'energia, anche su periodi. Quindi magari del petrolio eh, o anche del settore alimentare eccetera, la conseguenza è che i margini vengono erosi e quindi è chiaro che dobbiamo capire il motivo per cui un margine si, si erode e magari stare lontani dalle aziende che hanno i margini che si stanno erodendo perché margini che si erodono vuol dire meno utile, vuol dire meno ricchezza generata, vuol dire che l'azienda avrà meno ricchezza rispetto a prima di fatto. A questo punto che abbiamo capito un pochino come funziona il margine di profitto, voglio farvi vedere come trovare il margine di profitto. Io uso personalmente Yahoo Finance prevalentemente per cercare molti dati, in realtà non solo il margine di profitto, magari in video futuri li andremo a vedere. E anzi, fateci sapere nei commenti se questo video vi sta piacendo e se ne volete altri come questo, in modo da eh, poter capire un po' meglio quello che facciamo anche a livello di analisi fondamentale in Stock inside E se non conosci Stock Insider ti invito ad andare a. A scoprirlo, qua in descrizione c'è il link. Comunque, cosa facciamo? Cerchiamo un'azienda, un'azienda qualunque, come potrebbe essere per esempio Eni. Cerchiamo Eni così proprio a caso. Ok. Quindi abbiamo cercato Eni e abbiamo tutti, tutti i dati. Mi verrebbe da pensare che il margine di profitto di Eni qui non sia così alto, perché qui vedete gli utili e i ricavi, e qui, insomma, vabbè, qui va, è in perdita. Va bene, quindi non ci sarà un margine di profitto. Qui è molto basso e, e comunque tendenzialmente un margine di profitto abbastanza basso quello che vediamo qua da, da Eni e adesso qui nel senso poi bisognerebbe fare anche dei discorsi circa il modello di business eccetera però adesso io voglio solo fare una cosa molto didattica molto insomma scolastica tra virgolette per capire il margine di profitto e per, fare, per farti capire soprattutto l'importanza di questo indicatore e darti i mezzi diciamo di andare in autonomia a scoprire appunto quanto sia il margine di profitto di un'azienda che ti interessa comunque qui Yahoo Finance si scrive Eni si trova Eni nel se si vuole vedere il margine di profitto di Eni comunque si può guardare in qualunque azienda adesso magari facciamo un altro esempio si va in statistiche e in statistica ci sono tutti i dati, tutti i dati interessanti, quindi abbiamo per esempio, giusto per farti capire, il margine di profitto appunto è qua, però nel senso abbiamo anche il ROE, abbiamo il ROA, abbiamo la liquidità totale, abbiamo i debiti totali, abbiamo il payout ratio, quindi quanti dividendi paga in relazione agli utili, anche questo è un dato interessante, anche se in realtà noi non lo guardiamo tantissimo, cioè lo guardiamo però in un'ottica, diciamo... una nostra ottica, diciamo, particolare, che magari vi spiegherò in un video futuro se, se mi fate sapere che vi interesserebbe saperlo. E insomma, qua abbiamo il price in forward insomma, abbiamo tante cose interessanti, ma comunque adesso io voglio mettere l'accento sul margine di profitto, quindi margine di profitto. 8,96%. Insomma, lo vedevamo da, dalla pagina di prima, ve la faccio rivedere, lo vedevamo da qui che non era altissimo il margine di profitto, nel senso che questo è il margine, quindi dell'ultimo anno, è circa un 8%, nel senso che noi tendenzialmente, nel senso io personalmente preferirei avere un margine almeno del 10%, magari anche un quello più su, e adesso, adesso torniamo su questa pagina, ecco qui, e qui è 8,96%, è vicino al 10%, eh? però nel senso io preferirei avere un margine di profitto un pochettino più alto, comunque andiamo a vedere anche qualche altra azienda per capire meglio, magari andiamo su, su un'americana anche, andiamo su Microsoft per esempio. Ecco qui, qui abbiamo Microsoft quotata al Nasdaq e qui abbiamo un margine di profitto invece al 37,63%. È un'altra cosa, 37,63% come, come ti ho spiegato all'inizio del video vuol dire che fatto 100 il fatturato 37,63% si riporta a casa Microsoft, diventa ricchezza questa. Cioè, è una cosa molto potente, 37,63 di margine di profitto. Vuol dire che converte molto del proprio fatturato in utile, e questa è una cosa molto positiva per un'azienda. E se andiamo in riepilogo, guardiamo adesso, vi ricorderete com'era quello di Eni, quindi la relazione tra ricavi e utili. Adesso vediamo qual è la differenza proprio a livello visivo tra gli utili e i ricavi di Microsoft. Se ci riesco, eccolo qui. Eh, è un'altra cosa. Cioè qui è appunto il 37%, e addirittura qui nel senso poi bisognerebbe andare ad approfondire però facendo tutti i calcoli, vedete che vi dà ricavi, utili ricavi, utili ricavi, utili la percentuale di ogni anno e vedete se il margine di profitto aumenta o scende di anno in anno. Però nel senso il discorso è che qui a vista mi sembrerebbe proprio che dai 16, 16 miliardi di utili del 2018 a fronte di 110 miliardi di ricavi, direi che il margine di profitto è aumentato parecchio per il 2021 con 61 miliardi di utili e 160 di ricavi. Nel senso questo cos'è? È un fattore molto positivo perché ci dice che l'azienda non solo ha aumentato il proprio giro di business dai ricavi ma ha aumentato anche il proprio, la propria capacità di convertire in utile la ricchezza che genera, quindi è una roba molto interessante, molto bella. Quindi con questo io ho concluso, spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e soprattutto se ti piacerebbe avere altri video di questo tipo in cui ti faccio vedere, quindi cos'è un indicatore, come si deve interpretare e dove si può trovare e quindi poi come utilizzarlo eccetera fammi sapere se ti interessano argomenti come questo e ti invito quindi a lasciare un like se il video ti è piaciuto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi ti invito a seguirci sulla nostra pagina Instagram dove settimanalmente pubblichiamo contenuti relativi al, alla pre di Arduino relativi al mindset, relativi ad argomenti come questo, quindi insomma argomenti che ti possono aiutare nella tua crescita sui mercati e se ti va ti invito anche a farti un giro sul mio canale dove invece si parla prevalentemente di strategia, di marketing, di business, di sviluppo di business proprio a livello di management aziendale eccetera. Con questo quindi io direi di avere concluso, ti ringrazio per essere arrivato fino in fondo, noi in ogni caso ci vediamo con i prossimi video qui sul canale e, e niente, alla prossima, ciao!